Cari fratelli e sorelle, specie in questi giorni, contempliamo la passione che rivela al contempo la gravità del male e la grandezza e l'enormità dell'amore di Dio. Lasciamoci trafiggere il cuore dal crocifisso perché ci muova al pentimento e lasciamoci commuovere e muovere all'amore. All'amore si risponde con l'amore e l'amore purtroppo è ancora spesso poco amato. Che il buon Dio vi benedica e buona settimana santa a tutti.